Lei ha definito il suo, la sua video inchiesta un'inchiesta morale anche e durante il video noi abbiamo sentito di una frase appunto che lei dice che bisogna spezzare l'abitudine che scava senza che nessuno se ne accorge. Un commento. Mi, mi interessava far capire come a un certo punto inquinando la terra si inquinano anche le, le coscienze, la morale. E, e siccome la morale spessissimo si inquina per, eh, sotto la, la, come dire, la, la, la forza dell'abitudine che è un elemento che non ti fa accorgere di quello che ti, che ti sta capitando allora questo elemento mi ha fatto raccontare quello che è, stato, che è successo per tanti anni lì cioè che per abitudine nessuno ha detto nulla e l'idea che un popolo si stia risollevando piano piano in maniera pacifica questa è l'idea che, che la morale sta, sta venendo fuori di nuovo